È bello poter essere ancora qua questa mattina insieme. Questa mattina una vez más. E condividere insieme la parola di Dio. E compartire la parola di Dio. Mia moglie parlava che Josué ha dovuto affrontare le sue paure. Mi esposa Josué tuvo que sus Per realizzare il suo destino. Para su destino. E ognuno di noi deve affrontare delle cose. E cada uno di de noi deve enfrentare cose. Per riuscire ad attendere il destino che Dio ha preparato per lui. Per lograre il destino che Dio ha preparato per noi. E ci saranno momenti buoni. Avranno momenti buoni. In cui ci saranno delle vittorie. In che avranno vittorie. Però ci saranno anche dei momenti meno buoni. Però momenti meno buoni. In cui ci saranno. Ehm, delle domande a cui non troverai risposta in cui ci saranno situazioni che non saprai come affrontare in cui ci saranno difficoltà, ci saranno difficoltà. e molto spesso come Josué, e veces, come Josué avrai bisogno di sentirti incoraggiato necessitarai sentirte animato per questo Dio diceva sempre a Giosuè si sì, forte e coraggioso. Per questo Dio sempre le diceva a Josué, sé forte e valiente. Perché non era semplice affrontare il destino che Dio aveva preparato per lui. Perché non era semplice affrontare il destino che Dio aveva preparato per lui. No e Dio oggi ci sta dicendo. E Dio sta Che noi dobbiamo confidare in Dio. Che tenemos in Dio. E credere che c'è sempre speranza. E credere che sempre c'è speranza. Nei momenti, vita, nei momenti più difficili della nostra vita nei momenti in cui tutto sembra venire meno e distruggersi che dobbiamo credere che Dio può fare qualcosa perché questo permette a Dio di operare le a Dio di obrar. e dobbiamo credere fino a quando non otterremo la nostra promessa però non, è, non finisce qua però non termina qui. Una vez que tenemos nuestra promesa. Dobbiamo continuare a credere. Tenemos que seguir creyendo. Josué tuvo, o sea, tuvo que ser fuerte y valiente. no soltanto quando ha solo quando se enfrentó a Jericó. Non soltanto quando ha affrontato la battaglia di Ai, ma ha dovuto continuare ad essere forte e coraggioso però tuvo forte e per poter conquistare tutta la terra promessa. Para per non perdere le promesse che Dio già gli aveva dato. E non finisce qua. Y aquí no termina. Perché quando noi abbiamo tutta la promessa, la promessa è arrivato il momento di testimoniare la promessa. Momento de testimoniar la promessa. Io spesso mi meraviglio di come i cristiani non testimoniano. Y a volte mi quedo meravigliato di come i cristiani non testimoniano. Dieci lebrosi sono stati guariti. Dieci lebrosi sanati. Però uno soltanto disse gloria a Dio. Solo uno dice gloria a Dio. E molti cristiani non hanno la forza di condividere con gli altri quello che Dio ha fatto nella propria vita. La Però tu devi condividere quello che que Dio ha fatto nella tua vita. che Dio ha fatto con tua vita. Perché questo darà la forza alle altre persone eso la a otras di credere che Dio lo può fare de creer que Dios lo puede hacer. Porque si Dios lo ha hecho con la tuya, con tu vida, allora lo può fare con la vita persona. También lo puede hacer con la vida de otra persona. Y esto questo accende la speranza en los corazones de las personas. Y Esta mañana queremos decir eso. speranza per la nostra vita. C'è speranza per la tua vita. C'è speranza per la vita delle persone che stanno ascoltando questo messaggio attraverso internet. Perché per Dio ogni cosa è possibile. Para Dios cada cosa es posible. Vogliamo leggere Romani capitolo 4? Vogliamo leggere Romani 4? Dal versetto 18 al versetto 21. del versículo 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así se rato simiente. y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, sino ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. 21. plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo Abraham, Abraham y también Sara, y Sara también, que, no promesa, que no tenían la posibilidad de tener la promesa porque no tenían la no capacidad de tener hijos naturales no, han la no perdieron la esperanza no se volvieron incrédulos ma erano pienamente convinti Sino che, che quello sì. che Dio aveva promesso che lo che Dio era in grado di compierlo e lo fece. E lo hizo. Sembra una cosa strana, però, di però la promessa di Dio si realizza quando, quando sembra più impossibile. Quando loro entrarono a Gerico, quando entrarono in Gerico, non trovarono un popolo facile da vincere, non contrarono un popolo facile da ganare. Ma trovarono mura alte sino che muri sono molto giganti. Giganti. E proprio quando la cosa sembrava impossibile, giusto quando parece impossibile, le mura sono cadute. Le muro sirono. Così sono le promesse di Dio. Così sono le promesse di Dio. Non si realizzano. Quando le cose sono facili. Non si realizzo quando le cose sono facili. Ma so. al contrario, quando tutto sembra andare contro. Sino al revés, quando tutto parece contro. È lì mm. il momento in cui si manifesta di più la gloria di Dio. E' il momento in cui si manifesta più la gloria di Dio. Un giorno c'era un pastore. Un día c'era un pastore. Che aveva una struttura vicino al mare. Che aveva una struttura circa del mare. E la volevano utilizzare per fare i campeggi del periodo estivo. E che volevano usarla per fare los. Um... Campamento se verano, però eh, vicino al mare c'era una grande montagna di terra. Pero cerca del mar había una gran montagna de e quindi non si riusciva ad arrivare dove c'era la, la spiaggia. E quindi non si poteva arrivare la playa. E quindi loro dovevano spostare questa montagna. Y ellos que mover esta montagna. E allora il pastore fece una preghiera: che la montagna si spostasse. Que la montagna se sp se e poi disse ai fratelli, ai giovani della chiesa: ai giovani della chiesa di pregare, di orare e poi anche di andare a spostare la montagna e la montagna e quindi la mattina un gruppo di giovani partì la mattina un gruppo di giovani partì si armarono di pala si toma tomarono una pala e questa montagna era enorme, esa montagna era enorme. però loro per piano, iniziarono a spalare la montagna però loro poco a poco iniziarono a prendere la terra della montagna ma c'era un giovane che si era messo da parte sotto una pianta però c'era un giovane che si aveva posto da parte sotto un arbore e quindi tutti lo prendevano in giro. E tutti si urlevano di lui. Ah vabbè, questo non ha voglia di lavorare. E io non ti voglio lavorare. Noi qua sotto al sole per spostare la montagna. Noi siamo qui con il sole per muovere la montagna. E lui lì sotto la pianta. E lì lì sotto l'arborro. Che fai là? Vieni qua a spostare anche tu la montagna. Che haces fatto sai? Vieni qui a muovere la montagna. E lui diceva no. E lui diceva no. Ieri il pastore ha pregato. E ieri il pastore orò. E io ho creduto. E io ho credo. Dio farà qualcosa. Dio sarà qualcosa. E la montagna si sposterà. E la montagna si va a muovere e tutti gli altri giovani si mettevano a ridere e tutti stai io ridendo vabbè questo è... ci vuole prendere in giro se vuole burlar di noi questa è solo la scusa solo una scusa non vuole lavorare non vuole lavorare passarono le ore e e loro sempre cercavano di spostare questa montagna enorme e io sempre aiutando di muovere questa montagna enorme e ovviamente no, non era facile e chiaramente non era facile e quest'altro giovane sempre sotto la pianta e arrivò a mezzogiorno y llegó el mediodía llegó el momento de comer llegó el tiempo de comer entonces ellos se pararon empezaron a tirar fuera los paninos empezaron a sacar los bocadillos y a cierto punto este joven se alzó en pie y este joven se subió de pie e disse, arrivando la de Dio. y dice está llegando la promesa de Dios e loro, i panini in mano, y ellos con los paninos en mano lo miraron y ellos con los bocadillos lo miraron y este es estúpido <susurra> La montagna sta qua. La montagna sta qui. Ma che vuole questa stamattina? Che vuole questa ora? Però all'improvviso, vicino alla strada, però repente cerca della calle, arrivò una macchina enorme, quella per spostare la terra. una uh, macchina enorme per muovere la terra. Era più grande di quella del normale che si trovano nei cantieri. Era più grande di quella che si trovano normalmente nei cantieri. E quest'uomo si fermò, li guardò e disse Che state facendo? E lui sempre si parò, si mirò e dice Che stanno facendo? Se cioè, no, noi dobbiamo spostare tutta questa montagna di terra. Se no, que mover esta montagna de e se quando la fa, ce la fate voi con le palle. E se quando la faccio con queste cositas piccole? Aspettate un attimo. Espera un secondo. Scese con questa grande macchina. Bajó con este gran coche. E in cinque minuti non c'era più la montagna. In cinque minuti non c'era più la montagna e tutti quanti guardavano a questo ragazzo che era rimasto sotto l'albero e todos il chico che si aveva al chico e lui disse io ho creduto e lui disse: io ho che Dio avrebbe spostato la montagna che Dio si avrebbe spostato la montagna e lui disse io non so come e dico io non so come. non so quello che poteva succedere non so quello che va a passare ma io avevo la speranza, Però tenia speranza che Dio avesse ascoltato la preghiera del pastore che Dio si avesse ascoltato la orazione del pastore e qualcosa avrebbe fatto e che qualcosa avrebbe fatto e la montagna si spostò e la montagna si muovì questo stiamo parlando questa mattina di questo parliamo questa mattina la speranza la speranza è credere che Dio farà qualcosa è credere che Dio sarà qualcosa anche se non sai quello che farà Aunque no sabes lo que va a ser. Aunque no sabes cómo, no sabes cómo lo va a ser. Pero la esperanza es saber dentro de ti. È sapere dentro di de te. Que Dios algo hará. Que Dios salvo hará. Un giorno c'era una hermana que no tenía trabajo. Y no podía encontrar trabajo. Y no podía encontrar trabajo. Y E vino a la iglesia piangendo, Llorando. perché aveva problemi, non riusciva a trovare lavoro, non aveva soldi, perché aveva problemi, non poteva e non aveva dinero. E noi pregammo il Signore. Al señor. Ma lei disse: non c'è più lavoro per me. E dice, no non lavoro per me. sono più con l'età, eh, non sono giovane con l'età. Non sono giovane con Ho cercato in ogni posto e, e non ho trovato niente. Ho en... cercato in ogni posto e non ho trovato niente. E noi dicevamo, sì, però noi abbiamo pregato il Signore. Dice, però noi abbiamo salato al Signore. Io non so quello che il Signore farà. Io non so sé quello che il Signore fare. Io non so come lo farà. Io non so sé come lo farà. Però sicuro che lo farà. Però sicuro che lo farà. E lei ha iniziato a guardarmi così con una faccia strana. E lei mi ha iniziato a guardare con una cara rara. Quasi per dire, ma questo pastore è stupido, è tonto. Oh, padre, <ride> il pastore sta tonto. Io ho detto che non ho trovato lavoro. Lei ho detto che non ho lavoro. Però dentro di lei si è accesa una fiamma di speranza. Pero dentro lei una llama di speranza. Perché disse tanto comunque non posso fare nulla. Perché al final io non posso fare nulla. Allora è meglio che spero in Dio. E il giorno dopo bussarono alla porta della casa. E depois tocca alla porta della sua casa. Chi Qui sei? Chi eres? Dice, no, io sto cercando questa persona, nome e cognome. No, io sto cercando questa persona con nome e apellido sono io. Sono io. Ho bisogno di te per venire a lavorare. Necessito ho bisogno perché a lavorare. E il giorno dopo stava lavorando. E il giorno dopo stava lavorando. E lei mi diceva, pastore, non ho capito questo. Come è venuto a casa via? E io mi diceva, pastore, io non capisco come è venuto a casa E come conosceva il mio nome e il mio cognome? E come conosceva il mio nome e il mio Però una cosa so. Però so. Che il signore operò. Che il signore operò e io ho iniziato a lavorare e io ho iniziato a lavorare questa è la, è la speranza la speranza è diversa dalla fede la speranza è differente della fede la fede è quando Dio ti dice che farà qualcosa la fede è quando Dio te dice che farà qualcosa e ti dice come lo farà e ti dice come lo farà e tu credi che quella cosa succederà e tu credi che questo succederà però la, Però la speranza è quando Dio non ti ha parlato. È quando Dio solo non ti parlò. Tu non sai come fare. Tu non sai come fare. Non hai nessuna risposta. Non tienes nessuna risposta. Però sai una cosa. Però sabes che? Che Dio non ti abbandonerà. Dio non ti va a abbandonare. E dentro di te c'è quella fiammella di speranza. E dentro di te c'è questa chiama di speranza. Che qualcosa Dio farà. Que Dios, que Dios puede hacer milagros. Dios va a hacer algo. Y cuando tú esperes en Él la Biblia dice: Que no serás decepcionado Isaías 49, verso 23, la segunda parte del versículo 23. Cosí sabrai que yo soy l'Eterno. Y conocerás que yo soy Jehová. E che coloro che sperano in me non saranno svergognati. Che non svergognaranno che mi speran. Coloro che sperano in me non saranno svergognati. Non si lo che mi speran. Non importa se stai morendo. Non importa se stai morendo. Non importa se non c'è speranza. Non importa se non c'è speranza. Non importa se sei in un ospedale e non c'è cura per la tua malattia. Non importa se stai in un ospedale e non hai cura per la tua enfermedad. O se non c'è possibilità di lavoro. O se non hai possibilità di lavoro. Quando tu hai speranza, coloro che sperano in Dio Dios, non saranno svergognati. No saranno Dio non permette mai che vengano svergognati que se coloro che hanno speranza e fiducia in Lui. Que e confianza en Lui. Amen. È un po' come la storia di Giobbe. Giobbe passò per una tormenta incredibile nella sua vita una tormenta incredibile sua vita Lui era un uomo fedele, era un uomo intero, un uomo santo Él Era un uomo fiel, intero e santo tu puoi leggere tutta la Bibbia Tu puoi leggere tutta la Bibbia Però c'è un solo uomo dove Dio testimonia di lui Però solo hai un uomo dove Dio testimonia di lui Che testimonia di un uomo giusto Che testimonia che sia un uomo corretto Che era il migliore uomo su tutta la terra Il migliore uomo su tutta la terra E lo puoi leggere in Giobbe capitolo 1 verso 8 Lo leggere in Job capitolo 1 versicolo 8 Leggo ecco, prima io poi Ok L'Eterno disse a Satana E Jehová disse a Satanás Hai notato il mio servo Giobbe? Non ho considerato il mio servo Job perché sulla terra non c'è nessun altro come lui. Che non ha altro come lui nella terra. Che sia ente, corretto, tema Dio e fuga il mal. Varone, perfecto, erecto, temeroso di Dio e apartato del mal. Wow! Wow! Wow! Wow! No, wow! Wow! wow. Immagina che domani mattina. immaginate che mattina Dio parlando col diavolo. Dio sta parlando con il diavolo. Ah, hai visto questo mio figlio e questa mia figlia che stanno a Valencia? Hai visto questo mio figlio mia che stanno a Valencia? Non c'è nessuno su tutta la terra mm. loro. No hay nadie toda la come loro. Non c'è nessuno in tutta la terra come loro. Che scappi davanti al male. Che del sia fedele. Che sia fiel. Che sia integro. Che si sforzi di fare la volontà di Dio. Che si sforzi, sforzi di fare la volontà di Dio. Immagina Dio che dice questo di te. Immaginate a Dio che dice questo di te. Wow. wow! È una cosa tremenda! È stato tremendo! Era un uomo eccezionale! Era un uomo incredibile! Uno di quegli uomini che nella storia ne esistono pochissimi! Uno di questi uomini che nella storia esistono pochi! Però questo uomo Pero ese hombre, fedele! Fiel! Passò per una delle prove più grandi di tutta la storia! Passò per le prove più grandi della storia! Perse tutto quello che aveva! Perde tutto quello che aveva! Perse tutti i figli! Perde tutti i suoi figli, ed era una cosa bruttissima, è successo tutto all'improvviso e fu qualcosa horrible perché passò tutto di repente addirittura un servo gli venne a dire il fuoco di Dio che scende dal cielo ha ucciso tutto il fuoco di Dio che dal cielo matò a tutti e lui Dio, il fuoco di Dio contro di me e lui come, Dio? il fuoco di Dio contro me e non bastava qui per sempre tutta la salute e anche perdi tutta la salute un, uomo santo, un, uomo integro, un hombre santo, un hombre integro. Un uomo santo e integro. Passò per una prova muy grande. y en medio de molto grande. E in mezzo a questa prova, dice delle parole importanti. Anche él me matara, Yo seguiré confiando en él. Noi oggi sappiamo la storia. la storia, che Satana e lui smith a, si a parlare, e il diablo disse, dammelo nelle mani, ti faccio vedere io quello che faccio. gli dice, dammelo nelle mani e ti mostro lo che faccio. Però Job non sapeva nulla, Pero Job, no sabía nada. Job non aveva letto il libro di Job, Job non aveva letto il libro di Job. Job l'unica cosa che sapeva, Job lo único che sabía è che gli morirono i figli, è es che que che perse tutto quello che aveva, e perdiò tutto quello che aveva. Per sentire la salute. Hasta e l'unica cosa che gli rimase lo que le è una moglie era una mujer che dalla mattina fino alla sera, dalla mattina fino alla notte, gli diceva perché non muori, Ma perché non muori? Dice, perché non ti no muori, perché non ti muori? Cioppe non sapeva nulla. Cioppe non sapeva nulla. No había una de parte de no tenía una palabra profética de parte de Dios. No le llegó un profeta y le dijo, Dio es no Dios está "Dio contigo, y superar esta prueba." No gli degli Le llegaron amigos. Que dice? "Tu stai così a culpa del peccato." tú estás así porque has pecado. Perché sei un mascalzone, sei un fedente. Perché eres malo. Chissà che cosa hai fatto, non è lo vuoi dire. Chissà quello che hai fatto e ni siquiera quieres decirlo. Però Giobbe aveva speranza in Dio. Però Job aveva speranza in Dio. Anche se non capiva quello che stava attraversando e ciò che gli succedeva intorno. No lo le passava, lo stava su lui sapeva chi era él sabía che era Dio. E quindi quando lui ha sperato in Dio. E quando in Dio. Dio non l'ha lasciato svergognare. Anche se tu non capisci quello che sta attraversando intorno a te Anche se tu non capisci quello che stai vivendo Se tu speri in Dio in Dios, Dio non ti abbandonerà no La stessa storia la possiamo conoscere con Mardocheo Lo mismo podemos conoscerlo con Mardocheo era un uomo di Dio Mardocheo era un uomo di Dio in quel tempo c'era un re che aveva una moglie. In questo tempo aveva un re che aveva una moglie. Però una... questa moglie si comportò male. Pero esa mujer si mal. E quindi il re tolse questa moglie e si scelse un'altra moglie. E il re chitò questa moglie e si elegì questa. E in mezzo a tutte queste donne scelse Esther. E in mezzo tutte queste Esther. E Mardokeo era lo zio di Esther. E Mardocheo era il tio di Esther. Però c'era un uomo malvagio che si chiamava Aman. Però aveva un nome malvado chiamato Aman. E Aman voleva uccidere tutti gli ebrei. Che voleva matare tutti gli ebrei. Non poteva vedere Mardocchio, lo voleva uccidere non soltanto lui, ma tutta la sua generazione che non no sopportava aver Mardocheo, che era matato non solo a lui, ma a tutta la sua generazione. E quindi riuscì a convincere il re a fare un editto per uccidere tutti gli ebrei. E convinciò il re a fare un editto e matare tutti gli ebrei. L'unica soluzione per Mardocheo era Ester. era Ester. Lei era la regina, lei poteva intervenire e fermare questo... Questa strage. Però questa regina non aveva. Però questa regina aveva paura. Esta reina tenía miedo. Perché c'era una legge per cui lei non poteva parlare con il re. Se il re la chiamava sì, sí, ma lei non poteva andare dal re. Re, sí, no re altrimenti rischiava di essere uccisa Sino che poteva matarla. E quindi cosa è successo? E che passò? cosa diste a Esther? Che le dico Mardocheo a Esther? Esther capitolo 4 verso 14 Esther capitolo 4 versicolo 14 Perché se in questo momento tu taci Perché Soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte Respiro e tendranno judíos da un'altra parte Ma tu e la casa di tuo padre per Ma tu e la casa di tuo padre per quello che sta dicendo Mardoccheo è questo. Lo che que sta dicendo Mardoqueo è questo. Tu ci puoi aiutare. Tu puoi aiutarlo. Ma se anche non lo fai. Però Dio inventerà qualche altra cosa. Dio può inventarsi qualcosa. Mardoccheo sta dicendo. Mardoqueo sta dicendo. Io spero in Dio. Io spero in Dio. Non avevo una parola sicura da parte di Dio. No di Però una cosa sapeva: che coloro che sperano in Dio que los que in Dios. non saranno delusi, non saranno decepcionati Paolo fu mandato in missione dallo Spirito Santo. Lo mandaron in por el Spirito Santo. Paolo voleva andare in Asia? Paolo che viene in Asia. Però mentre sta per andare in Asia, un, un sta in Asia gli appare un sogno. E in questo sogno gli appare un uomo della Macedonia. E in questo sogno gli appare un uomo dalla Macedonia. E gli dice Paolo, vieni ad aiutarci. E gli dice Paolo, vieni, aiutanos. E quindi lui arriva a Filippi. E Filippi inizia a predicare con Sila si battezza, si converte in una donna Se batizza, si batizza e si converte in una mujer e lui inizia a insegnare la parola di Dio e lui inizia a insegnare la parola di Dio però ad un certo punto arriva una donna che ha uno spirito di divinazione però de repente arriva una mujer che ha un spirito di divinazione una maga una bruja e questa donna inizia a dire ascoltatevi, sono servi del Dio Altissimo e questa bruja inizia a dire escuchen los che sono siervos del Dio Altissimo diceva la verità diceva la verità però dava fastidio però molestava perché molte volte il diavolo, Perché veces el diavolo per darti fastidio ti dice la verità ti dice la verità Dice come? Posto, il diavolo dice la verità Dice come posto, il diavolo dice la verità Certo Certo Che disse ad Adam? Che le disse ad Adam? Ah, voi mangiate il frutto? Ustedes come il frutto Però non morirete Però non vai a morire E infatti il corpo non morì De hecho, il corpo non morió. morì Morì l'anima Però l'anima sì sí. Il diavolo molte volte ti manipola con la verità. Il diavolo molte volte ti manipula con la verità. E così, fece anche questa donna, voleva fare anche questa donna. E anche lo hizo con questa donna. Questa donna diceva, sono figli ascoltateli. Questa donna dice, sono figli, Però era una madre. Però era una bruja. Tu immagina una madre che testimonia di te. Immaginate una bruja che testimonia testimoni di te. Ah, però questa sorella questa veramente è mandata da Dio. Ah, però questa hermana realmente è mandata da Dio. Però io continuo a fare la mia magia. Però io continuo a fare la mia magia. La gente cosa dice? La gente che dice? Bueno, posso seguire Gesù? Bueno, posso seguire Gesù? E continuare a fare la mia magia. E seguire a fare la e quindi Paolo scaccia via questo spirito di magia. Paolo fuera este spirito de e Paolo E dato che que questa donna faceva parecchi soldi con le sue magie. E come questa donna ha molto dinero con le sue magie. Perché tutti quelli che fanno brugheria, non vi pensate che guadagnano poco, guadagnano porque, molto bene. Perché tutti quelli che fanno brugheria guadagnano molto bene. Alla fine presero Paolo e Sila e li misero nella prigione. Al final tomarono Paolo, Paolo e Sila e li los punirono nella prigione. E quindi era mezzanotte, Paolo e Sira erano lì nella prigione. E era mezzanotte e nella E io sempre me lo immagino. Io sempre me lo immagino. Perché la parte più profonda della prigione. Perché la parte più profonda della prigione. Sapete, le prigioni di allora erano fatte in delle grotte. Le prigioni di tempo cuevas. E più i peccati, più i reati commessi erano gravi, più venivano messi in basso. E più erano gravi i delitti che erano, più li basso perché? Perché? perché tutti quelli che facevano i propri bisogni nella, nella propria cella perché tutti quelli che cose nella celda facevano la propria cacca, la propria pipì questa cacca e questa qui scendevano sempre verso il basso esto el, lo bajo. e quindi quelli che stavano più sotto si stava e peggio si respirava. e più e si erano letteralmente con i piedi nella cacca estaba letteralmente con i piedi nella cacca però tu guardi lì Paolo e Sila però tu vienes Paolo e Sila. E io mi immagino sempre due esempi di dialogo. E io mi immagino sempre due dialoghi. Sila che guarda Paolo. Sila che mira a Paolo. E gli dice. Y le dice. Paolo, però non ci ha mandato Dio qua. Paolo, però Dio lo ha mandato qui. E detto che Dio voleva fare un grande risveglio. Que Dios iba un gran e hai che Dio si a fare un grande avviamento. E l'uomo della Macedonia ti era apparso nel sogno? E l'uomo della Macedonia ti aveva aparecido nel sogno. E qui ci hanno preso, ci hanno dato tante mazzate. E qui ci hanno preso, ci hanno dato molto. E stiamo nella fine della cacca. E stiamo nella cacca. No, non era questo il discorso che loro stavano facendo. Non era questo il discorso che stavano facendo. La Bibbia dice che loro stavano cantando cantici a Dio. La Bibbia dice che stavano cantando cantici a Dio. Perché? Perché? Perché avevano una speranza. Perché avevano una speranza. La loro speranza qual era? La speranza qual era? Sapevano che Dio poteva fare qualcosa. Sapevi che Dio poteva fare qualcosa. Dio non gli aveva detto a aprirete in carcere. Dio non gli aveva detto vai a stare nella carcere. Si romperanno le catene, a romper cadenas, sarete liberi. Vai a estar libres, e così si convertirà tutta la città. E così si va a convertir tutta la città. No. No. Loro finirono solo nel carcere. Solo terminarono nella carcere. Però anche se erano nella parte più profonda del carcere. Però stasi stavano nella parte più profonda della carcere. Anche se erano con i piedi nella cacca. Stavano con lo piedi nella cacca. Loro hanno continuato a sperare nel Signore. Seguirono sperando nel Signore. E le cadene ad un certo punto si sono rotte. E le cadene del uh, repente si rompirono. E si convertì il centurione e le guardie. E si convertì il centurione, le guardie. Centurione, las Tutti i prigionieri. Tutti i prigionieri. E da lì tutta la città. E da lì tutta la città. Perché loro hanno continuato a sperare nel Signore. Perché si seguono sperando nel Signore. Speranza, Speranza non significa che non hai problemi. Non significa che non hai problemi. Speranza non significa che non hai difficoltà. Speranza non significa che non hai difficoltà. Ma speranza è che non devi avere paura nelle difficoltà. Però speranza è che non tengas niente difficoltà. Per questo Dio diceva a Giosuè, "Sii sì forte e coraggioso. Per questo Dio le diceva a Josué, sei forte e valiente. Perché sapeva che Giosuè avrebbe affrontato tante battaglie. Perché sapeva che avrebbe affrontato molte battaglie. E che queste battaglie non erano facili. E che queste battaglie non erano facili. Però stava dicendo a Giosuè. a Josué. Continua a sperare in me. sigue sperando in me. Non devi avere paura. Non devi avere miedo non devi avere paura per il tuo lavoro non, tu non devi avere paura per le malattie non, non devi avere paura per la famiglia por tu non devi avere paura neanche se finisci in prigione si en la perché coloro che sperano in Dio los que en Dios non saranno svergognati no Giobbe aveva visto tutto distrutto había visto tutto quale sarebbe il tuo pensiero domani mattina se tutto finisce? Qual saranno i tuoi pensieri di oggi tutto si termina? Dio mi ha abbandonato? Dio mi ha abbandonato. Ah, Dio si è dimenticato di me? Dio si è di me. Chissà se Dio esiste. Chissà se Dio esiste. Certamente Giobbe ha sofferto. Sicuramente Job soffriò. Certamente Giobbe si è arrabbiato. Sicuramente si Job è affadato. Certamente Giove ha pianto. Sicuramente stava llorando. Sicuramente si è, si è depresso. Sicuramente stava deprimito. Però non ha perso mai la speranza. Però non ha la speranza. Perché la speranza non si può. Perché la speranza non si può perdere. Non puoi mai perdere la speranza. Perder la Perché se perdi la speranza, si la pierdes, è finita. E è terminato tutto. Quando il popolo di Israele arrivò davanti alla terra promessa. Quando il popolo davanti alla de terra vengono inviati 12 esploratori alla terra promessa. 10 avevano un buon resoconto. 10 avevano una mala relazione. Eh, come si chiama? Una marea. Una mala... Report. Report. Una mala report. E due invece avevano un buon uh, report. Però due tenia un buon report. E cosa è successo? E che è quello che que passò? Che tutta la gente iniziò a credere ai dieci. Che la gente pensò a creare i dieci. E si sono così scoraggiati. E si disanimarono tanto. Che la Bibbia dice che hanno iniziato a piangere tutto il giorno. Che la Bibbia dice che stavano giorni tutto il giorno. E hanno detto. Y dijeron, Era meglio morire nel deserto. Era meglio morire nel deserto. Ascolta bene le parole che loro hanno detto. Lo Era meglio morire nel deserto. Era meglio morire nel deserto. Che arrivare alla terra promessa. Che arrivare alla terra promettida. E che cosa gli è successo? E che è lo che gli è passato? che sono morti che, che si morirono nel deserto perché avevano perso la speranza perché avevano perduto la speranza persero la loro promessa e perdono le loro e quello di cui loro hanno avuto paura quello di cui hanno quello gli è successo questo le pasó. mi state comprendendo questa chiave questa mattina? entendo questa chiave questa mattina se tu perdi la speranza si la speranza la paura si prenderà tutta la tua promessa il miedo si va a tomar tutta la tua promessa e la paura quando si prende la promessa e tu miedo quando si toma la promessa farà in modo che quello che la tua paura pensa harà che lo che tu piensas con tu miedo si realizza si realizza mi state comprendendo? entiende non possiamo perdere mai la speranza Non podemos perdere la speranza anche Davide anche, anche Davide era scappato da Saul si aveva scappato per Saul Saul aveva un grande eh, odio un grande odio contro Davide Saul aveva un grande odio contro David aveva cercato di uccidere Davide un sacco di volte aveva trattato di matare Davide molte volte però Davide non aveva perso la speranza però Davide non ha perduto la speranza e quindi si era andato a rifugiare nella grotta di Anullah e tu si rifugiò nella grotta la... Cueva e da lì loro andavano a fare le guerre ai popoli nemici. E lì furono ai popoli nemici. Però un giorno che erano andati a fare la guerra. guerra Tornarono a, a casa e non trovarono più nulla. E già non nulla. Tutte le loro cose erano state rubate. Avevano bruciato la loro città. la sua città. Si erano portati le mogli e i figli. E non c'era più niente. E già non niente e quello che le persone hanno parlato di fare quello che le persone pensarono di fare fu quello di uccidere Davide fu quello di matare Davide iniziarono, dice la Bibbia, a piangere tutto il giorno a todos los días. e a piangere tutti i giorni e l'unica idea che loro hanno avuto e l'unica idea che hanno avuto è di uccidere Davide David. le cose non andavano bene le cose non andavano bene e con chi se la prendevano? E con, se con David. Con David. Perché spesso capita che quando le cose non vanno bene, veces las cosas non van bien, con chi ce la prendiamo? Con chi nos enfadiamo? Con, no, con Dio col con o con il pastore. Con Dio o con il pastore? La colpa è del pastore. La colpa è del pastor. E avevano perso la speranza. Abbiamo perduto la speranza. Volevano finirla con Davide, cambiare vita, passare a fare altre cose con David y a otras cosas. però Davide non ha perso la speranza però Davide non ha perso la speranza Davide disse che cosa state facendo Davide disse che stai facendo fermiamoci e iniziamo a cercare Dio parense e iniziamo a buscare a Dio e molto spesso quando stiamo attraversando problemi o difficoltà e molte volte quando stiamo passando per problemi e difficoltà una delle cose che dobbiamo fare lo, una delle cose che dobbiamo fare è fermarci è fermarci l'altra mattina stavo pregando sulla spiaggia l'altra mattina stavo orando in la playa e tutti corrivano e tutti correndo. e tutti corrivano Facevano sport e il Signore mi ha detto ma dove corre tutta questa gente e il Signore mi ha detto ma dove corre tutta questa gente <ride> E mi disse: non ha capito che si deve fermare. E mi dice, non ho intenduto che tiene che pararsi. E lì, Dio mi ha iniziato a parlare nello spirito. E Dio mi ha iniziato a parlare nello spirito. Che molte volte anche i credenti sono così. Che i credenti sono così. Corrono di qua, corrono di là. Corrono por qui, por là. Fanno questo, fanno quell'altro. Però non hanno capito. Però non hanno capito. Che si devono fermare. Che si deve La Bibbia dice, fermatevi la Bibbia dice, pararos e riconoscete che io sono Dio e riconoscete che io sono Dio quello che molte volte dobbiamo fare Lo veces que hacer, quando abbiamo problemi o difficoltà quando abbiamo problemi o difficoltà non è piangere come hanno fatto gli amici di Davide non è llorar come si erano gli amici di Davide sino fermarci sino che e riconoscere che lui è Dio e riconoscere che lui è Dio fermati Párate. riconosci che lui è Dio riconosci che Dio lui è Dio. Él es Dios. Lui ha in mano il controllo di ogni cosa della tua vita. Il tiene il controllo di tutto in tua vita. Fermati. Parati. Fermati. Parati. E riconosci che lui è Dio. E riconosci che El è Dio. Davide si fermò. Davide si parò. E iniziò a pregare e a cercare Dio. E iniziò a orare. Y e Dio. Dice portatemi il sacerdote, preghiamo tutti quanti, Dice, cerchiamo la faccia di Dio. e arrivò una parola da parte di Dio. Y llegó una de parte di Dios. Tu recupererai tutto ciò che hai perso. E que attraverso, attraverso questa parola Davide iniziò a combattere contro il nemico. David contro il nemico. E alla fine ottenne un grande obiettivo. Y Operativo. prese un grande bottino un gran, una grande ricompensa una ricompensa così grande una ricompensa tan grande che la iniziarono a condividere con tante persone con gli altri anziani che vivevano lì intorno che la iniziarono a comprare con gli altri anziani che vivevano lì perché era un bottino così grande perchè era una recompensa tan grande che non sapevano dove andarla a mettere che non sapevano dove ponerla non solo recuperarono tutto quello che il diavolo gli aveva rubato non solo recuperarono quello che il diavolo si robò ma hanno preso una benedizione così grande. Sino che una tan grande. Che la dovevano compartire con gli altri. Que que con demás. Perché? Perché? Perché hanno avuto speranza in Dio. Perché sperano in Dio. Questa mattina Dio ti sta dicendo. Diciendo, anche se non comprendi quello che stai vivendo, no lo que stai vivendo. Anche se non comprendi quello che stai soffrendo. Anche, anche se non comprendi quello che succede nella tua famiglia, sul tuo lavoro, nella tua casa. Anche non comprendi quello che stai vivendo con tua famiglia, in tuo lavoro, in tua casa. Spera in Dio. Perché coloro che sperano in Dio in Dios, non saranno delusi. Non saranno decepcionati. La parola che Dio ci dà oggi, la che dà oggi è, Geremia 31 è Geremia 31, dal verso 16 al verso 17, del versicolo 16 al 17. Così parla il Signore. Così ha detto Jehovah: trattieni la tua voce dal piangere, reprime tua voce dal llanto, i tuoi occhi dal versare le lacrime, y tus ojos de las lágrimas, perché la tua opera sarà ricompensata, dice il Signore. Perché salario hai per la tua opera, dice Jehovah. Essi ritorneranno dal paese nemico, Volveranno dalla terra c'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. C'è speranza per il tuo futuro. C'è speranza per il tuo futuro. C'è speranza per la tua vita. Hai speranza per la tua vita. C'è speranza, speranza, speranza, speranza per la tua famiglia. Non è vero che tutto è finito. Non è vero che tutto è capitato. Non è vero che non è possibile. Non è vero che non è possibile. Con Dio tutto è possibile. Con Dio tutto è tutto. Spera in Lui. Spera il versetto che abbiamo letto all'inizio parla di Abramo e di Sara. Il versetto che abbiamo sentito all'inizio parla di Abramo e Sara. Avevano più di 90 anni. Tenivano più di 90 anni. Sara non aveva più il ciclo. Uh, Sara già non aveva le sue E' un uomo di 90 anni, passano anni, 99 anni. Non sappiamo se veramente è ancora virile. E un uomo di più di 90 anni non sappiamo se è virile. Che speranza poteva avere una coppia di vecchietti? ¿Qué esperanza podías tener una pareja de viejitos? De poder tener un hijo. Pero no lo han esperado en Dios. Pero esperaron en Dios. Porque sabían, ¿no? porque sabían que lo que Dios había dicho era potente de realizarlo. Era poderoso para hacerlo. Y tú debes esperar en Dios. Tienes que esperar en Dios. Porque debes saber cosa que, que Dios puede realizar cualquier cosa en tu vida. Per questo non piangere più, Por eso no non versare le tue lacrime, no tus spera nel Signore spera nel Signor. perché c'è speranza per il tuo futuro perché hai speranza per il tuo futuro c'è speranza per la tua salute hai speranza per la tua salute c'è speranza per la tua famiglia per la tua famiglia se c'è una cosa che non puoi perdere se hai qualcosa che non puoi perdere è la speranza è es la speranza e se questa mattina tu stai vivendo una situazione difficile si e stai vivendo una situazione difficile se stai vivendo un problema se stai vivendo un problema e non sai veramente quale può essere la soluzione realmente non sai quale può essere la soluzione io non ti posso dire quale è la soluzione io non ti voglio dire la solución. Non la posso sapere. Non puedo saberla. Pero una cosa so. pero algo sé. Que, qui lui, que quien espera en lui, no será avergonzado Lui tiene tutte le soluzioni. Él tiene las soluciones. Anche cuando los magi non ce ne hanno. Aun Anche brujos no tienen. Anche cuando el mundo non ha Anche quando il mondo no tiene solución. No Anche quando i scientifici non hanno soluzioni. Hasta cuando la ciencia no tiene solución. Dio ha tutte Dios tiene todas las soluciones. Amén. Ricordo quando ero in Venezuelà, in, in una città che si trova a confine con la Colombia, una se trova, se, se con la Colombia. Cabimas. Cabimas. entrai in una chiesa, in una iglesia, e mi parlarono di una donna che non camminava, questa donna non poteva neanche venire in chiesa, Esa mujer ni siquiera podía venir a la era già vecchietta, ya era viejita. E quindi durante la settimana mi portarono a casa di questa donna. E la settimana mi a casa di questa donna. E lei stava sulla sedia a ruote. E stava in silla di ruote. E aveva uno di questi collari ortopedici y tenía uno de ortopédicos no sí. podía sacarse su colare no podía quitárselo porque en el momento en que el cielo se lo tolleva le giraba la cabeza porque si se lo quitaba le giraba la cabeza me han explicado a nivel médico cuál era el problema me han a nivel médico cuál era el problema pero sinceramente nunca me lo recuerdo pero sinceramente ni me lo acuerdo y entonces la única cosa que yo sabía lo único que sabía es que Jesús, es la es que Jesús tenía la solución tenía la solución y entonces pregamos por esta nena lloramos por esta mujer e la domenica successiva, sempre nella stessa chiesa. E il domenico dopo, sempre nella stessa chiesa. Io vedevo, Dietro a tutti, una vecchia che danzava. Io vedevo, dietro de una vecchia che bailava. E aveva una faccia familiare. E aveva una cara familiare, come conoscita. E io la guardavo e dicevo dove ho visto già questa persona? E io mi dico, dove l'hai visto già questa persona? E questa persona ballava e piangeva davanti a Dio. E questa persona bailava e gioiava davanti a de Dio. Perché era quella vecchietta? Perché era questa vecchietta. Che que Dio aveva guarito. Che Dio si aveva sanato. E adesso era lì ballando e danzando davanti alla presenza y di stava bailando Dio. Perché c'è speranza. Perché hai esperanza. C'è speranza. Hai esperanza. Dio fa miracoli. Dio fa miracoli. E coloro che sperano in Lui. E gli sperano in L. Non saranno confusi. Io non so qual è il tuo problema. Io non so qual è la tua difficoltà. Io non so qual è, la tua difficoltà. So qual è difficoltà. Anche delle persone che stanno ascoltando attraverso internet. Las personas, las personas que internet. Io non so qual è la tua difficoltà. Io non so qual è la tua difficoltà. Però una cosa so algo che coloro che sperano in lui. Che non saranno svergognati. Non saranno avergonzados. Metti sì. la tua fiducia in Dio. Ponto confianza en Dios. E vedrai la mano di Dio operare nella tua famiglia. I sì. verás la mano de di Dios obrar en tu familia. Sì. Metti la tua U fiducia in Dio. Ponto confianza en E vedrai la mano di Dio operare nella tua sì. salute. I verás la mano de Dios obrar en tu salud. Metti la tua fiducia in Dio. Ponto confianza en E vedrai la mano di Dio operare nella tua vita. e verás la mano di Dio obrar en tu vida. E chi coloro che sperano in lui? Non saranno delusi dobbiamo sperare in Dio Tenemos que in Dios. dobbiamo confidare in Dio que in Dios. lui è fedele è fiel. il governo si dimentica di te. Il governo si olvida di te i fidanzati si dimenticano di te, Los si di te. la famiglia si dimentica di te. La puede de te però Dio non si dimenticherà mai di te però Dio non si dimenticherà mai di te Amen. Allora, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo avere un momento per pregare. un momento per Salutiamo anche i fratelli che sono in diretta. Salutiamo le persone in diretta. E se avete bisogno di preghiera in maniera particolare, scriveteci. E se necessitate di orazione in maniera particolare, specifica, perché vi metteremo nelle nostre preghiere. Uh, Scriveneci per che ci pongamos in nostra orazione. Però, vogliamo pregare adesso per le persone che sono qua. Però, ora vogliamo parlare per le persone que... che sono in